punto perciò il consigliere acquarelli mi ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Sì, grazie. Ma eh, sulla questione volevo. Eh, gentilmente, consigliere se rispettate anche gli altri consiglieri che vi hanno ascoltato. Grazie. Volevo dire anch'io qualcosa sulla questione sulla questione idrica. Innanzitutto, eh, ci dobbiamo complimentare con eh, l'avvocato che non so chi sia però eh ha chiuso un, un arbitrato insomma, no, che partiva da 3 milioni e 6 000, ha chiuso a 500 mila euro quindi ha portato diciamo, fra virgolette un, un buon risultato nei confronti dell'amministrazione dell il problema sindaco però è un altro noi sono 5 anni o perlomeno io sono 6 anni e faccio il consigliere sono 5 anni che noi chiediamo e sono state fatte commissioni su commissioni dove sono stati fatti non so se i cittadini lo sanno nella bolletta che voi pagate c'è cioè una personale che la società idrica deve reinvestire nel nostro territorio quindi noi sono cinque anni che chiediamo, che chiediamo dove hanno fatto questi investimenti è ora che ce lo dicano quindi chiedo al Presidente della Commissione Ambiente Franco Marcucci al Vice Sindaco dell'Ambiente eh, Alessandra Cantone e al dirigente Scarpolini di, eh, e al sindaco di eh, riunire, fare una riunione urgente con Lidrica perché ci devono spiegare dove loro hanno fatto questi investimenti. A noi risulta che qualcosa è stato fatto, non è stato fatto dove noi avevamo chiesto o è stato fatto in parte, quindi è ora che prima che eh, giustamente come diceva il consigliere volante, capogruppo dell'Udc, eh, andiamo per l'ennesima volta a eh, svuotare le casse del comune, no? andiamo a svuotare le casse del comune. È giusto, è giusto che noi, eh, loro ci debbano dare spiegazioni su questo problema. Poi, se ce ne danno, bene, altrimenti dobbiamo prendere provvedimenti urgenti. Grazie. Grazie al consigliere Acquarelli, il consigliere Abbate. Ne ha facoltà, chiedo ai consiglieri di essere brevi per permettere a tutti di parlare. Grazie. Prego, va. Grazie Presidente. Buonasera ai, citt ai cittadini, al Sindaco, agli assessori, ai colleghi consiglieri. Ma io ho tentato di prendere qualche appunto nei vari interventi e tutti parlano, parliamo tutti la stessa lingua qui dentro, poi puntualmente non si capisce per quale motivo le, le cose non funzionano all'esterno di quest'Aula. Il Sindaco ci ha spiegato che sta lavorando, che oggi abbiamo vinto una causa. Come si chiama Sindaco questa società che abbiamo abbattuto, questa società che abbiamo vinto la causa? Come si chiama? Cosbeto. Cosbeto. Dopo 25 anni, a me piacerebbe sapere quanto abbiamo investito di legali in una causa che è durata 25 anni, io credo che, che abbiamo perso, potevamo lasciare andare a suo tempo, qualche cosa avremmo acquistato. Probabilmente, fare, probabilmente dovevate fare qualche cosa di meglio all'inizio, se c'è un, una lite pendente è che qualche cosa non è andato. però al di là di quello che mi complimento con il Consigliere Volante che è sempre molto attento alle problematiche del territorio e devo dire che in questi ultimi tempi alza anche il tiro della discussione in quest'Aula e porta a conoscenza anche dei fatti che a noi sono sconosciuti, come questo dell'Idrica, perché, vede Sindaco, noi cerchiamo di essere presenti, però non ce la facciamo perché in alcuni casi voi ce la fate, non riusciamo a prendere tutti gli atti. Su questo dobbiamo riconoscere che siete bravissimi. Ha ragione il Consigliere Capraro quando lamenta della città che è sporca, mi dispiace per il Vice Sindaco Alessandra Cantore, però noi abbiamo fatto un esposto e credo che un mese e mezzo fa, l'abbiamo fatto alla Procura della Repubblica, abbiamo dettagliatamente descritto quello che avveniva e nessuno di voi però si è curato di eliminare quelle problematiche che noi presentavamo. Siamo tornati indietro con la raccolta differenziata, abbiamo riposizionato i cassonetti e dico abbiamo, pur non avendo responsabilità, ma mi sento ugualmente responsabile perché sono presente in questo Consiglio Comunale. Allora io ad oggi non so per quale motivo siamo tornati ai cassonetti, questo è l'unico comune che torna indietro. Ho notato con piacere che sono stati tolti i cassonetti dal marciapiede di Torsa Lorenzo, ma è servita comunque una manifestazione di cittadini. E non è vero che Torsa Lorenzo è pulita, e non è vero, perché. Dire che Torsa Lorenzo è pulita significa che non si ha concezione delle, delle città veramente pulite. Questa è un'amministrazione assente. Per la prima volta non è stato richiesto nessun finanziamento entro il 30 giugno per la legge, per la legge 78-80. A me non risulta, Sindaco, se lei ha motivo di contestarmela. 78-80 ha presentato qualche, qualche richiesta di finanziamento. Allora. Io non ho capito se se n'è andato il sindaco perché è offeso. Prego, consigliere. Prego. Può andare. Guarda avanti, consigliere, però gentilmente se... Con... No, no... Consigliere, ah, avevo chiesto se gentilmente... Sì, però Presidente... No, una... eh, si, si prende un sindaco sì, sta allungando l'orario per il tempo che ho cominciato a lei prego consigliere se va vale, avanti io mi il... rendo conto con che sono tutto. le 8 e 20 ma le emozioni, le, le dichiarazioni del sindaco andavano fatte prima delle interrogazioni e non rubavano tempo alle interrogazioni poi dire a me Dire a me che sto impegnando tempo, che sono tre minuti che intervengo, quando ci sono stati consiglieri comunali della maggioranza, ben venga l'intervento del consigliere Capraro. Ma noi è l'unico modo, l'unica tromba che abbiamo quest'Aula, quest questa assise, ma che vengano i consiglieri comunali della maggioranza che io rispetto nelle loro lamentele, l'ho detto prima, mi complimento con il consigliere Policarpo volante ma che non debbano fare loro interrogazioni in aula hanno altri siti per farli loro sono quelli che guidano l'automobile in questa città allora dicevo, dicevo a me dispiace per il vice sindaco, per il vice sindaco dire perché sembra diventata bersaglio di, di, di tutti i problemi del territorio di Ardia però purtroppo la delega che lei ha Assessore è particolare ed anche il momento per Ardia è particolare, il momento di Ardia è talmente particolare che io qualche giorno fa ho avuto motivo di lamentarmi anche con l'amico Presidente della Commissione Ambiente Franco Marcucci è impensabile che la pulizia della spiaggia avvenga alle ore 12, è impensabile, va avanti, il lomino che deve stare davanti alla macchina spazzatrice la mandano davanti al trattore della spiaggia per far togliere gli ombrelloni, ma io credo che questa sia vergognosa, io mi aspettavo dal capogruppo della Pdl, come ho letto tra... Volevo fare, ascoltare forse anche il Vice Sindaco aveva qualche notizia di darmi, lo so, aspetto, aspetto. No, eh, eh, vabbè, Ma continui, dopo glielo dico in separata sera, continui. Allora, io ho letto attraverso la stampa, ho letto attraverso la stampa del consigliere, capogruppo della PDL, Acquarelli, che avrebbe chiesto e avrebbe presentato oggi una mozione contro il, il problema avvenuto nel depuratore di, di Pomezia Per risarcimento danni nei confronti delle, del nostro comune Adesso è un caso strano ma noi l'avremmo votata così ad occhi chiusi Anche perché quello che è avvenuto subito dopo l'ordinanza di, di vedo di balneazione Per carità in un caso così particolare l'ordinanza ci, ci sta tutta ma non ci sta uno spiegamento di forze così. Avete mandato tutto il corpo della polizia locale, tutta la, la, la polizia ambientale e addirittura la capitale del Porto facendo uscire la gente dal mare quasi con i manganelli. Abbiamo visto gente scappare da Ardea e adesso è vergognoso perché questo si chiama cacciare il turismo. Io ammetto che una divisa faccia una passeggiata sulla spiaggia e avvisi e vieti le, casomai la balneazione, ma non con i fischietti, ma neanche, ma neanche al San Paolo. C'è stato un concerto di fischietti sulla spiaggia vergognoso. Beh, io a proposito dell'interrogazione del consigliere Tantari sulla farmacia di Dorsa Lorenzo, io non condivido affatto e che le farmacie, la farmacia di Torsa Lorenzo non lavora semmai non avete lavorato abbastanza voi intelligentemente l'avete circondata di altre farmacie e dove si è mai vista una cosa del genere? Una farmacia comunale, Una farmacia comunale che non viene comunque messa Messa in, messa in condizione di poter acquistare i medicinali, una farmacia comunale che chiude il sabato per mancanza di personale. Io credo che nessuno di voi, nella propria attività personale privata, si comporterebbe in questa maniera. Se non funziona, io inizialmente inizialmente facemmo una battaglia con l'allora consigliere Loreto per non farla vendere mi ricordo che incassò in quell'anno 700.000 euro e la vendevano a 400 se non sbaglio la volevano vendere a 400, unico caso nel mondo se non nell'universo la metà, quasi la metà di quanto incassava in un anno facemmo una battaglia alle barricate in, in consiglio comunale e siamo riusciti a non farla vendere ci ritorniamo ci ritorniamo su sta cosa, ma un'attività, io credo che insomma eh, siamo a Tardia, una città salubre, tutto quello che vogliamo, però io credo che le farmacie siano utilizzate da tutti i cittadini. Grazie. Nel momento in cui non ho finito, non ho terminato. lo so, lo doveva fare prima e deve dire non da, 10 minuti per uno. Io adesso No, eh, consigliere, io ho detto prima, ho detto la motivazione no, voglio, e se io ho chiesto e ho fatto ho fatto l'elenco, ho cioè. fatto l'elenco di tutti i consiglieri che hanno chiesto di intervenire. Perciò per rispetto degli altri consiglieri minuti, grazie. tre minuti e termine. Allora a parte che non la condivido sta cosa comunque va bene eh, se così è va bene e volevo fare un passaggio sul consultorio eh, c'è un, dice... un punto con una mozione chiesta da voi sul consultorio è eh possibile fare, fare, fare, fare dei passaggi sul consultorio, consultorio adesso scusate no, no, allora, allora, o prendiamo il vizio perché se, io, se un consigliere comunale di minoranza arriva in ritardo dopo le interrogazioni non gli è dato il permesso di fare le interrogazioni poi dopo il sindaco è arrivato in ritardo non gli doveva fare, far fare le comunicazioni eh, non è perché il sindaco qua si può permettere che lui si prenda 40 minuti e noi poi per recuperare il tempo del sindaco che cosa ci ha detto? Noi dobbiamo lamentare quello che avviene nella nostra città. Il consultorio, io non sono d'accordo con quanto dice il sindaco. Se è vero che la regione Lazio... Va bene, allora chiedo... Ehm... Grazie il consigliere Abbalo, il consigliere Montesi ne ha facoltà. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera Presidente, Sindaco, Assessore, Vice-Sindaco e colleghi appoggio pienamente quando detto precedentemente dal Consigliere Capraro ma su, per quanto riguarda le interrogazioni qui ci sono gli uffici, caro Presidente, che lei rappresenta per quanto riguarda la richiesta, che eh, dopo sette mesi ancora non rispondono non sono richieste per l'accesso agli atti, che a noi consiglieri servono per lavorare giornalmente, ma no, l'anno prossimo, fra cinque anni. Di fatto l'ultima richiesta che ho fatto non ci ho messo il suo nome e il nome del Sindaco. Ho detto al Sindaco, al Presidente, forse sarà quello del quinquennio eh, prossimo, dell'anno prossimo. Questo succede anche a me, Cristina, tutti i giorni e ripetutamente. Non c'è data la possibilità di lavorare su argomenti, su programmi, su... Eh? Ma io sto del qui de tranquillamente, non è che sto alzando di qui, sto co. tranquilla, io sto con i cittadini Cristina, non faccio propaganda ma sto con i cittadini. Per, per quanto riguarda le tariffe dell'idrica, cara Cristina, io fui il propositore per ritirare quelle, quel famoso delibera a settembre scorso, tanto è vero poi ho avuto anche un premio, mi hanno forato due gomme, due gomme fuori dalla, dalla sala consigliare ma era solamente perché avevo fatto richiesta. Di quali e quanti benefici avesse soffrito il territorio con il 7% che prima ricordava il consigliere Acquarelli, che l'idrica deve spendere nel comune per, eh, per le opere, che non ha mai fatto? E io ho chiesto l'elenco delle opere e il famoso 7%, da quando gestiscono, dove è stato e come è stato speso, e io ancora aspetto quella risposta. Non è che non voglio. Approvare quelle delibere che poi, mi scusi, le delibere riguardavano abbattimento del minimo, non so chi c'ha il minimo dei cittadini qui presenti, a meno che non c'è la seconda casa inabitata col contatore aperto. Oppure per quanto riguarda il... Presidente, interventi più brevi. Eh, Copio a lei, grazie. Se c'è l'estero sto a posto, per quanto riguarda invece il discorso delle famiglie numerose, quel famoso bonus cara Cristina, le famiglie numerose hanno già un bonus pervista dei servizi sociali per quanto riguarda le utenze, quindi non so che da quale incentivo dava l'idrica, per me erano tutte panzane, ecco perché chiedo di rivederle queste cose. Poi, una, una cosa molto importante qui. Parliamo, non ci sono i soldi, non ci sono opere, non c'è sta qua, taglio di qua, taglio di là, eh, annulliamo feste fatte dai privati con soldi dai privati perché facciamo spendere i soldi e tutto quanto. Ma io sti giorni, un problema che ho messo anche su qua. Qualsiasi... Consigliere concluda, eh, io ho terminato per tempo. Più mi perde, fa perdere tempo e più continuo. <ride> allora, notavo, notavo alcuni giorni fa, mi sembrava. Mi sembrava di stare in un pollaio, sentivo PO, P.O., P.O., P.O., P.O., che roba è successo. Mi sono informato, P.O. significa posizioni organizzative. In questo comune, dove si cerca di tagliare tutto, si cerca di fare eh, meno spese di meno spese di qua, meno spese... abbiamo posizioni organizzative per prof... obiettivi raggiunti, 15, quasi tutti i dipendenti comunali, Indennità per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti ai dipendenti, 40-50 mila euro l'anno. Ma, ma di che siamo, ai ma di che cosa stiamo parlando? Ma è possibile che noi ci tagli, facciamo alle opere, ai servizi sociali, non, non si paga Manamica, non si paga, paga l'immondizia, non si paga niente, nessun servizio. Imprenditori che vengono a chiedere se pagano le fatture del 2011 perché stava, se c'è stata qualche lira, si dice sempre di no e noi aumentiamo indennità per obiettivo raggiunto, qual è stato l'obiettivo? Qualcuno mi spiega oggi qual è l'obiettivo che ha raggiunto il Comune di Adia in quest'anno? Qual è? Mm, consigliere Cavraro, gentilmente, consigliere, consigliere, gentilmente. E allora il forse l'incentivo, non ai nostri Montesimi. dirigenti, non ai, ai nostri dipendenti. Quindi... Mi sembra, mi, sembra, mi sembra assurdo che noi incentiviamo i dipendenti quando non raggiungono né programmi né obiettivi anzi trascurano quello che è il servizio degli uffici e diamo indennità a dirigenti pseudo dirigenti, che non nessuno è di Ardea e io faccio questo ragionamento il sabato e la domenica c'è ragione dove non conoscono il territorio non sanno che qua c'è mancanza di tutto e se un privato mette dei soldi per fare una festa gliene chiesto 800 euro per la commissione fantasma una commissione che deve decidere che, come e quando 4%. quando ci sono paesi che fanno le feste dentro le stalle, dentro le, le grotte dentro le can... noi purtroppo siamo un paese che non ci, siamo, non ci possiamo fare neanche la festa da solo a meno che non sia notturna e ce li Dio dico, non è, qualcuno ha scritto io voglio portare qui fucci, che Dio mi scampi, per carità, per carità, noi dobbiamo, dobbiamo far sì che chi lavora viene pagato, chi non lavora venga cacciato, cacciato, cacciato, è, è impossibile mantenere questi parassiti. No. No. No. No silenzio, io voglio sapere voglio sapere come si fa con l'obiettivo raggiunto a un dirigente arrivato una settimana fa dare un usiamo un, un'indennità un, un, un, un, un di 40.000 euro una settimana fa, qual è raggiunto, eh, obiettivo raggiunto questo? questo ha raggiunto Ardia ah, ah, ah, ah. ma l'obiettivo ah. non è possibile grazie con... eh? consigliere quindi chiedo, Presidente, di rivedere innanzitutto colui, Cianza, colui che redige queste, questi certificati di qualità dei nostri dirigenti e dei nostri dipendenti. Se la cosa aspetta, per carità, sono il primo a tirarmi il piede e alzare le mani, ma se la cosa non aspetta, non solo quella, anche i danni devono pagare, perché tante pratiche che noi ritardiamo... E sempre, qualcuno prima ha fatto una battuta, Policarpo ha detto abbiamo risparmiato su 3 milioni, paghiamo 500 mila euro, bisogna vedere oggi quanto ci costa l'avvocato, perché sicuramente avremmo raggiunto lo stesso obiettivo <ride> della spesa precedente. Grazie, grazie. consigliere eh, Montesi, consigliere in una facoltà. Sì, grazie Presidente, e buonasera a tutti. Io condivido pienamente il discorso fatto adesso dal consigliere Montesi e credo che sia obbligo dell'amministrazione tutta di verificare se i nostri dirigenti fanno o meno loro dovere, perché se non lo fanno Sindaco bisogna prendere dei provvedimenti seri, visto che questo comune ha dei grandi problemi di carattere economico, come tutti gli altri, però credo che per raggiungere gli obiettivi bisogna essere anche un po' più eh, larghi di maniche, vedere quali sono i problemi di questo territorio e affrontarli nella giusta maniera, senza dire sempre ed esclusivamente no a tutti. Bisogna che noi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti in maniera giusta. Sono stati toccati molti argomenti che sicuramente sono importantissimi per il nostro territorio. Io ne voglio portare l'attenzione ancora uno che credo che sia importante come gli altri. Scusate, mi sono scritto qualche appunto così posso, posso essere più preciso. Il mio non è un la mia non è un'interrogazione ma è soltanto un invito al Consiglio Comunale tutto a far sì che questo, questo problema venga poi risolto. Ehm, e dico, si è chiuso da poco tempo l'anno scolastico 2012-2013, ci accingiamo a prepararci al nuovo anno scolastico visto che l'amministrazione comunale si avvale cause e proprie carenze di scuole religiose paritarie e visto che attualmente non siamo in grado di dare risposte certe ai cittadini che hanno i propri figli che frequentano tali scuole. Con la presente faccio appello all'intero Consiglio Comunale affinché si possa in breve tempo dare una risposta ai genitori di bambini se tale servizio debba o meno continuare, fermo restando la mia piena volontà che questo servizio secondo me è un servizio essenziale che va dato, anche perché siamo molto carenti in questo campo. Invito il dirigente e l'assessore di dell'area proposta a comunicarci la situazione economica in merito a tale servizio. Grazie. Un altro appello che faccio un'altra richiesta che faccio la faccio al dirigente e nonché adesso segretario della, della, della nostra assise. Eh, noi, noi grazie alla legge 35 quella che ci permette di liquidare, di liquidare eh, alcune fatture dell'anno 2012 giustamente in, in eh, ordine cronologico io dico, chiedo al, al nostro dirigente se è stato seguito prettamente l'ordine cronologico delle fatture che sono state pagate o ci sono fatture che non, non sono state presentate o che sono comunque dimenticate nei cassetti o che stanno da qualche altra parte per verificare se eh, o meno sono state pagate le fatture in ordine coggio so che ci hanno concesso 7 milioni di euro di cui 3 milioni e mezzo quest'anno e 3 milioni e mezzo l'anno prossimo io mi chiedo come facciamo a pagare tutte quelle società che ancora lavorano per noi che hanno ancora un contratto in essere e che tra l'altro non hanno preso ancora una lira non hanno preso ancora una lira da quando hanno iniziato il servizio dall'anno passato grazie Grazie Presidente, grazie al Consigliere Iacuangeli, il Consigliere Iotti ne ha facoltà e poi si prepara l'Assessore Cantore in chiusura. Io. Grazie Presidente, Volevo presentare un altro, un altro appello al Comandante della Polizia Locale, e all'assessore alle attività produttive, in quanto in questi giorni, eh, ma, però che poi è da sempre di fatto, si sta verificando eh, un aumento del commercio abusivo sulle strade principali del territorio, soprattutto su, a Tor San Lorenzo e sul lungomare. Per cui, io presento un, un, un appello e una proposta rispetto, rispetto alla risoluzione di questo problema perché eh, noi dovremmo sia intensificare i controlli in quanto eh, la Polizia locale dovrebbe... Eh, intensificare i controlli che già sta facendo sugli itineranti che sebbene siano in possesso di una licenza itinerante di tipo B la normativa prevede che debbano comunque sostare per il periodo strettamente necessario alla vendita invece assistiamo comunque a, a esercizi veri e propri commerciali veri e propri che eh, addirittura prese, eh, si, si fermano sul territorio eh, con la posizione di eh, sedie e ombrelloni per la somministrazione di alimenti e bevande allo stesso tempo noi potremmo in qualche modo e questo mi rivolgo all'assessore attività produttive potremmo andare ad integrare la delibera 55 del 95 modificata dalla delibera 80 del 2008 dove prevediamo in questo regolamento la possibilità di delimitare delle aree su uh, aree pubbliche per i produttori noi potremmo estendere queste aree anche ai non produttori e quindi nelle zone secondarie del territorio stabilire che in alcuni, in alcuni punti si possa esercitare commercio sul suolo pubblico e pagando ovviamente l'apposito canone e avendo i requisiti e ricevendo appunto la, la concessione Leggo brevemente eh, questo, questo appello che rivolgo, ripeto, al Comandante della Polizia Locale, all'assessore all delle attività produttive e lo manderò per conoscenza al Sindaco. Considerate le continue sollecitazioni da parte dei cittadini e commercianti che lamentano la presenza assidua nei centri abitati di venditori ambulanti che commerciano su aree pubbliche, posto che anche se i suddetti ambulanti siano in possesso delle autorizzazioni di tipo B, la normativa prevede che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario all'operazione di vendita, peso atto che spesso si assiste a soste prolungate per interi giorni, nonché alla posizione di tavoli e sedie per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Considerando che non esiste una disciplina comunale per il rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche se non per i produttori, si chiede al Comandante della Polizia Locale di intensificare i controlli che sono già in corso, prestando maggiore attenzione a Viale San Lorenzo e Lungomare di dare ampia comunicazione attraverso i canali di comunicazione istituzionali e media sulle sanzioni previste dal Codice per l'acquirente e per il venditore. Si chiede anche all'Assessore alle Attività Produttive di valutare la possibilità di integrare la Delibera 55 del 1995 come modificata dalla Delibera 80 del 2008 prevedendo spazi appositi in zone secondarie per la vendita su aree pubbliche riservati ai non produttori la concessione dovrà essere rilasciata previa verifica dei requisiti e pagamento dello specifico canone grazie grazie al consigliere Iotti la parola al vice sindaco assessore Cantore in chiusura grazie non eh, me l'ha chiesto sì un attimo Ludovici ha chiesto di intervenire servieni dopo dai due parole breve buonasera ai cittadini e ai consiglieri comunali io credo che sia stravolto il consiglio comunale cioè chiariamo che quella è la maggioranza e questa è l'opposizione avete scopiazzato tutte le nostre interrogazioni che abbiamo fatto circa un anno fa avete parlato dei Marcemi di a Lorenzo mi dice la segreteria che da novembre che ho fatto l'interrogazione e oggi è arrivata la risposta. Avete parlato, lamentato anche come abbia, già lamentiamo da tempo noi, le tariffe dell'Itrica, volanti che denunciare, denunciava tutti quanti. Avete parlato della scuola paritaria che giustamente non, finito l'anno scolastico non è stata pagata a nessuna scuola paritaria. Io feci un comunicato stampa a settembre, l'8 settembre, che chiedevo che il Comune mettesse i fondi il 17 settembre ho protocollato la richiesta che venivano messi i fondi per le scuole paritarie ci fu una riunione con l'allora vice sindaco, hanno garantito una copertura finanziaria il 30 novembre ho fatto un'interrogazione tra cui mi veniva risposto che c'era la copertura finanziaria per 496 mila euro quindi che venivano pagate finalmente queste scuole paritarie a tutt'oggi non sono state pagate a tutt'oggi non è ancora in programma un altro contratto con queste, eh, mi risulta con queste scuole paritarie quindi stiamo qui assistendo a delle cose di circa un anno fa ci lamentiamo dei dirigenti che percepiscono qualcosa in più ma non vi rendete conto che il consiglio comunale non delibera niente la responsabilità è la vostra non fate niente state chiedendo all'angoletto aspetta che non si sa siete presidenti ci avete le commissioni convocate le commissioni e date un programma di sviluppo per il territorio vi è stato detto decine di volte da questi banchi i soldi non vi deve dire lui che lo dovete fare voi dovete modificare i regolamenti apportare delle modifiche sul territorio e approvare delle questioni serie vi siete presentati una volta con un piccolo piccio dei puccini e basta Ma l'avevamo rimbacchettato e l'avevamo mannato o cambiano le cose e cominciate a usare quello che cosa c'è sul territorio. Vi abbiamo spiegato tempo fa quello che è l'igiene urbana. Deve tagliare l'erba su tutte le strade asfaltate del territorio e ciò non viene fatto. E noi è che ci parliamo addosso. Noi perché abbiamo scritto alla regolataria pubblica, all'ufficio lavori pubblici, a tutti, al prefetto, al Papa Francesco, a tutti abbiamo scritto per questa questione. A tutti. È impressionante e poi state qui e vi lamentate di quello che voi non fate questa è la, è la prima cosa grave l'intervento suo, il sindaco stesso è andato, è uscito fuori ormai da capoccia ha, è uscito fuori da capoccia, ha fatto l'ultimi tre minuti ultimi tre minuti del suo intervento che diceva a se stesso lui quello che doveva fare che non ha fatto per le tariffe dell'idrica ti invito a rileggere bene a non ti invito a quello che hai detto gravi, gravissimo ma noi dovevamo fare, oh ma chi lo deve fare? sì ma chi lo deve fare? sì, noi dovevamo fare ma te sei il sindaco, sei te che devi fare sarà la tua giunta che deve proporre per quello che riguarda l'interrogazione, bisogna dare la colpa oggi ai dirigenti che non ci sono perché l'ho fatta il 30 maggio, no? con il famoso, la famosa legge 10 bis, lettera B dello statuto i famosi 10 giorni e oggi è 4 luglio non, non ha avuto risposta, credo che il dirigente quello non c'è più c'erano altri dirigenti ma le risposte non vengono date, questa l'abbiamo scritta tranquillamente una sera non c'ha scritta nessuno, l'abbiamo scopiazzata qua là, da quelle che già avevamo scritto prima no? ma non, va, non, può, non è possibile una cosa del genere, dove c'è tutto abbandonato, per quello che riguarda i cassonetti siamo passati indietro ma comunque siamo passati indietro sì, aumentiamo i cassonetti quantomeno, passiamo a fare la raccolta vicino ai cassonetti disinfettiamo i cassonetti sarà previsto questo nel contratto? Sì. questo è previsto allora si posiziona, quelle famose squadre che hanno scacciato i bagnanti dalla spiaggia quei fischietti, si posizionano ognuno per cassonetto, ma guarda quanto servono si posizionano e perché non vengono puliti se non tagliano l'erba ci sono le penali che devono essere effettuate e quindi siamo lì a, par a parlarci addosso da un anno oggi abbiamo ritirato fuori le stesse problematiche di un anno fa ma la colpa è di un consiglio comunale cari capigruppo immobile cari presidenti delle commissioni immobili fermi paralizzati e allo stesso tempo avete paralizzato il territorio oggi stiamo qui a fare interrogazione perché uno sta venendo in panino in mezzo alla strada facciamo chiudere forse, chiuderanno tre chioschetti lì eh, sul cimitero, ma di che stiamo a parlare? ma è da attivare a cercare di portare uno sviluppo veramente per il territorio, non l'interrogazione, ma mettiamoci in arti 10, basta che queste famiglie lavorano e che sono del territorio e, e caro sindaco sindaco adoperiamoci lì per capire bene la situazione ho letto un articolo sul giornale oggi online sulla questione dei chioschi, aveva un po' esagerato questo quando scrive perché parlava dell'arma lì, insomma era arrivato quasi al generale, sicuramente che saranno andati, voglio dire, voglio dire, comandante de voglio per voglio dire, voglio dire, il dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio No, so, Grazie Presidente. No. Buonasera a tutti. Sentiti gli interventi, diciamo che è anche più facile parlare alla fine, uno dovrebbe parlare per primo, ma io chiedo scusa, ho avuto un po' di ritardo, e non ho problemi a parlare, ad aprire un consiglio o a chiuderlo nella question time. Però, in questo momento, facendo una profonda riflessione, vedo che dall'intervento del Consigliere Capraro, molto approfondito nei dettagli, e dagli altri colleghi di minoranza e di maggioranza, mi viene di pensare che questa eh, macchina amministrativa, questa amministrazione che ha vinto le elezioni senza neppure andare al ballottaggio, quindi ha avuto una, eh, un applauso diretto da parte dei cittadini, questa vittoria si sta trasformando in tragedia, in, in tragedia proprio, cioè non c'è un intervento di un consigliere comunale che fa un applauso ad, ad un'opera che si è fatta da circa un anno dal parto, che sia stata fatta da circa un anno dal parto di questa amministrazione. E la cosa è grave, al di là delle conoscenze, le amicizie, siamo coetanei e ci conosciamo da sempre, ma è mai possibile che una cittadina di 50.000 abitanti debba rimanere nel barato più totale? Quindi la cosa è preoccupante. Sono stati affrontati tantissimi temi prioritari, sia parlo di nettezza urbana sia parlo di scuole, sia parlo di lavoro non c'è via d'uscita e un buon padre di famiglia quando vede che le cose dentro casa non funzionano non se la deve prendere con gli altri se la deve prendere con se stesso quindi il papà riunisce i figli e le regole sono queste allora vista anche, vista anche la situazione nazionale dove oggi il nostro Paese viene governato da una promiscuità di partiti, io eh, mi assumo le responsabilità di quello che sto per dirle, Sindaco, sarei in grado di fornirle dirigenti e assessori, lo dico dai banchi dell'opposizione, e non mi vergogno a dirle questo, per far uscire questo Paese dal baratro. Un dirigente che deve avere una scadenza, tempo, un mese, nel rispetto del programma che ha fatto il Sindaco. Il sindaco non può essere teatro per la giacchetta perché se non metti l'assessore vai a casa vado a casa, mi ricandido e rivinco le elezioni un sindaco che vuole il bene del territorio un sindaco che va nel e nel laccioli, si alza in piedi c'è un programma che tutti hanno sottoscritto perché lo prevede la Costituzione italiana questo programma va rispettato per il bene del territorio tutti l'hanno sottoscritto, i consiglieri l'hanno letto anche i cittadini ci avete vinto le elezioni e quale parte iniziale del programma è stata fatta da un anno ad oggi? nessuna Nessuna. Ci sono lamentele generali dai banchi di destra e sinistra. Se esiste ancora una destra o una sinistra, mi sembra che esista la volontà da parte di tutti i consiglieri di dare una svolta al territorio, perché siamo tutti, anche noi in ci sentiamo responsabili, la gente ci ferma fuori e ci attacca, dov'è la nostra responsabilità? Quindi io sono in grado di fornire assessori e dei tecnici dirigenti tempo, scadenza, un mese, se non hanno iniziato il proprio lavoro possono andare a casa. Ma questa è la riflessione che deve fare non solo il sindaco, tutti i consiglieri comunali di governo della nostra cittadina. È impossibile uscire dalla, dal, dal, dal, dal, dal, dal confine e leggere a Nettuno che ne sono i PU, ad Albano che sono i cugini di campagna, vengo per fare un esempio. Ma solo a Ardea, che è l'ultima cosa, dopo le cose prioritarie, non c'è la festa padronale, dall'amministrazione Carlufemi ad oggi non c'è stata più la festa padronale al paese di Ardea. Di che cosa vogliamo parlare? Siamo nel terzo capo perché ancora non esiste la scuola superiore e nessuno è pronto ad incatenarsi per andare in regione all'ex provincia e dire cosa vogliamo fare, io sono più appelli che faccio, sono più appelli che faccio, credo che se continua così, personalmente la mia faccia resterà in questa aula per molto poco, sarò pronto a dimettermi per la seconda volta, perché io sto, sto facendo interventi di collaborazione, io sono un consigliere, stavo eletto nelle fede di minoranza, non sono deputato ad amministrare il paese, voglio dare il mio contributo perché anche da parte della minoranza ho messo la mia faccia, ma non voglio perdere la faccia. Grazie. Grazie al consigliere Giordani, il, il vice sindaco Cantore, una no, facoltà. Buonasera. Allora eh, rispondo al consigliere Capraro dicendole che non le consento di parlarmi in questo modo dicendo che io vado in giro con la macchina del sindaco, vengo a lavoro con la mia macchina, sono negli uffici tutti i santi giorni. Tutti i santi giorni sono negli uffici di Via Crispi, sono a disposizione dei cittadini tutti i giorni che possono venire, e le persone che lavorano nel mio ufficio mi vedono anche rispondere al telefono, rispondo anche al telefono degli uffici cimiteriali piuttosto che altri uffici e ricevo i cittadini tutti i giorni per sentire i problemi che hanno non mi sono mai sottratta a, questa, a, questo, a questo compito quindi eh, sono in giro sul territorio sono in giro con la mia macchina sul territorio sono stata alle torri, sono stata alle salzare, sono stata in tutti i quartieri di Ardea quindi non mi si può dire assolutamente pur non vivendo ad Ardea passo gran parte della mia giornata qui quindi accetto molto volentieri l'offerta che mi è stata fatta di andare in giro per il territorio andiamo in giro insieme mi porta a vedere quali sono le problematiche quali sono le problematiche mh, più, più forti ma sono completamente a disposizione di chiunque, di, chiunque di, di, qualunque, di qualunque problema ci sono stati cittadini che sono venuti a chiedermi il cassonetto più vicino a casa perché erano malati oncologici ho fatto spostare i cassonetti ci sono stati cittadini che mi hanno chiesto altri favori tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto sino ad ora quindi sentirmi dire che mi rimano in giro con la macchina per il sindaco sinceramente non lo accetto proprio poi mi sembra che mh, Nell'ultimo Consiglio Comunale l'opposizione dov'era? Non abbiamo votato insieme tutti quanti la, la, la possibilità di dare, credo che ci sia stata una votazione unanime nella possibilità di dare al, eh, al dirigente del settore, al dirigente dell'ambiente, di studiare tutte quante le carte per arrivare ad un porta a esteso su tutto quanto il territorio io mi chiedo dov'era l'opposizione non ha sentito questo eppure hanno votato mi sembra che sia stata votata questa cosa quindi è stata votata all'unanimità oltretutto il dirigente aspetta un attimo scusami scusami scusami un attimo, scusami un attimo il dirigente che è arrivato da un mese sta studiando le carte tenete presente che la scorsa settimana c'è stata non stiamo con le mani in mano ma la scorsa settimana c'è stata una riunione con l'igiene urbana con la proprietà dell'igiene urbana e con, con il dirigente in modo da mettere il dirigente nelle condizioni di avere tutta quanta la documentazione per eventualmente estendere il porta a porta su tutto quanto il territorio a brevissimo ci sarà una, una decisione martedì c'è un'ulteriore eh, un eh, riunione tra il dirigente e ancora eh, l'amministrazione la, la, la, dell'igiene urbana quindi non, qui nessuno sta con le mani in mano qui nessuno sta senza far niente, non mi sembra proprio, quindi stiamo lavorando, stiamo lavorando perché si arrivi ad una definizione nel più breve tempo possibile, nel più breve tempo possibile, grazie. Grazie al vice Sindaco Cantore, do chiuso il punto mozioni, interrogazioni e interpellanze, andiamo, andiamo al punto numero 4 Centro Anziani Nuova Florida, presa d'atto, dimissioni componenti del Comitato di Gestione e Sostituzione dei Membri Dimissionari. Allora, questo era un punto già di, discusso, era un punto già discusso e è stato portato in, in Commissione. La Commissione ha mh, così, visto... Sì, sul punto, prego, consigliere Lucina a facoltà. Sì, perché eh, abbiamo chiesto di, di avere chiarimenti con una commissione, però la commissione è stata convocata il lunedì, poi non si è fatta questa commissione, è stata autoriconvocata il eh, mercoledì, ma a come sembra di capire non è stato avvertito nessuno. Non è? È stato avvertito nessuno dei componenti. No. C'è cioè, Cristina? È stata mandata a tutti mail a tutti i componenti più di qualche componente non è, non è arrivato no, le le le le eh? è, è stata comunque la commissione è stata svolta sì per carità il tante è sempre presente la commissione è stata mandata all'ufficio presenza a tutti i, i consiglieri e, e cioè, c'è la maggioranza dei componenti, perciò a qualcuno è arrivata, non penso Quindi che... Quindi qualcuno... si è discusso in Commissione? Si è discusso, io a questo punto farei relazionare ah, il Presidente della Commissione, Consigliere Marcucci ne ha facoltà. Sì, grazie, buonasera a tutti. Eh, la Commissione è stata convocata regolarmente dalla Segretaria, Cristina, che ha mandato la la convocazione a tutti, tant'è vero che poi uh, ad un certo punto si è trovato anche il consigliere Abbate che si era meravigliato perché non erano venuti i componenti della minoranza, al che abbiamo chiesto delucidazioni a Cristina e lei ci ha confermato che ha mandato eh, la convocazione a tutti quanti, al consigliere Tantari per, eh, per sms così ci ha detto anche perché non aveva internet e agli altri per quanto riguarda la convocazione è stata fatta via internet. Perciò abbiamo discusso in quel momento della, della legge che cosa prevedeva del regolamento comunale, il sito Policappi un attimino e, e quindi all'unanimità abbiamo preso atto di quanto era previsto da regolamento. Grazie. Grazie al Presidente della Commissione Ambiente e Servizi Sociali, il Consigliere ne a facoltà. Grazie Presidente. Sì, io mi sono trovato lì, per caso i consiglieri comunali facente parte della Commissione non c'erano, mi sono fermato, ma io sono arrivato che la discussione era già terminata e sono stato presente ad, ad altra discussione. Adesso non vuole essere un punto di presa di posizione questa, ma noi qui abbiamo comunque chiesto una Commissione dove potessimo partecipare tutti e non soltanto i facenti parte della commissione ma anche i capigruppo, i consiglieri comunali Noi non vogliamo entrare nei meriti della discussione su roca sì, su roca no adesso questa è una questione che secondo me dovevano discutere all'interno del, del centro anziani stesso e arrivare a una soluzione tra di loro poiché il regolamento invece prevede che lo discutiamo noi in Consiglio Comunale ma è antipatico affrontare una discussione del genere nei confronti del centro anziani però c'è un dato non lo discutiamo noi C'è un dato che il dato che più preoccupa è che nel frattempo noi siamo carenti nel fatto specifico di non aver surrogato subito immediatamente e quindi ad oggi stiamo discutendo la surroga nel frattempo sono, sono state protocollate il ritiro delle dimissioni allora su questo dovevamo discutere poiché c'è stato un passaggio diverso che è quello del ritiro delle, delle, delle dimissioni nel frattempo noi ancora non abbiamo surrogato la domanda che io faccio al Presidente del Consiglio ma così al Presidente della Commissione è tutto regolare questo cioè noi non prendiamo io non è che vorrei prendere eh, atto di una parte di documentazione e meno di quell'altra se è vero che noi siamo chiamati a surrogare, a deliberare la surroga, ma è pur vero che ad oggi noi non abbiamo ancora surrogato e sono intervenuti fatti nuovi, che è quello del ritiro delle dimissioni. Ora, che non, non siamo, siamo sicuri siamo sicuri che noi questo lo possiamo fare? Perché sono dei passaggi diversi, tanto è vero che io ricordo che qui in quest'Aula io, io stesso feci notare che quando abbiamo approvato la delibera, e il verbale della, del centro anziani lì non era presente il nome del Presidente, lo feci notare io perché il Presidente viene votato poi dopo in seguito a parte ora adesso sta cosa, sta situazione è antipatica la commissione non serviva per un fatto politico, serve intanto a eliminare dei dissapori all'interno di un centro anziani, che dovrebbe essere soprattutto un, il fiore all'occhiello del, del nostro territorio. Se non, ne, non riuscivamo a, nel nostro intento di quello di farli ridialogare di tra di loro era evidente la surroga. Però noi, io ritengo che siamo carenti nel fatto di non aver convocato e di non aver partecipato a questa commissione, addirittura avevamo detto in quest'Aula che avremmo dovuto chiamare gli anziani proprio per, farli, per cercare di farli no, ritornare sui propri passi perché la cosa antipatica è che ci sono state denunce all'interno del centro anziani. Eh, ci sono stati passaggi anche attraverso i giornali che sono andati oltre quello che è successo, c'è stato un cittadino, un partecipante, un partecipante, al, un partecipante al, al centro anziani che ha lamentato la scarsa pulizia all'interno del, del centro anziani e il Presidente che sicuramente l'ha fatto il Presidente del Centro Anziani, l'ha fatto in cuor suo proprio per garantire il, il centro, ma ha risposto dicendo c'è stato il taglio, ma è una situazione che non doveva fare il Presidente, quella ce la doveva spiegare semmai l'amministrazione, l'assessore, il dirigente, per quale motivo ci sono stati i tagli sulla pulizia, delle, delle, tagli sulla pulizia del Centro Anziani, Addirittura siamo arrivati a cose antipatiche no? Poi ci è stato spiegato, io ho letto Non me l'ha spiegato nessuno, ho letto attraverso la stampa Che c'era un partecipante che aveva addirittura una zecca è stato invitato ad allontanarsi Cioè che significa? Che significa? Cioè il centro anziani dal, Come centro ma non come persone facenti parte, Va comunque eseguito dall'amministrazione E queste carenze non sono permesse io non entro nei meriti, l'ho detto già prima, di chi deve essere surrogato nella lite, no noi dovremmo essere arbitri in questa situazione e se noi siamo arbitri, però quando, poi dopo questa discussione, semmai la facciamo all'esterno, ma io cerco di essere, di essere sopra le righe su questa situazione semmai noi dovremmo essere arbitri di questa situazione oh. e se la politica non la smette di entrare nei centri anziani Oh, questo, questo silenzio, la, cittadini. Silenzio: se la politica non, non la smette di entrare nei centri anziani, questo avviene. Questo avviene e allora io la dico come la penso non è che io mi porto in groppa a nessuno perché se avessi dovuto fare un intervento diverso non avrei fatto un intervento qui mirato sui centri anziani però qua qualcuno ha visto lungo se fatto i conti lì c'è una, una direzione di amici è questo che non va perché quando la politica ci pone l'attenzione all'interno di un centro anziani non va io posso capire che ci sia una, una simpatia per, uno, per un consigliere, per un assessore per il sindaco anziché l'altro va bene, questo è condivisibile ma che all'interno del Consiglio Comunale si facciano dei spietati calcoli dei spietati calcoli e attenzione, l'ho detto prima possiamo anche surrogare ma subito dopo aver provato una trattativa tra di loro noi siamo, noi siamo deputati. Silenzio, noi gentilmente siamo. silenzio. Noi siamo silenzio, gentilmente, siamo costretti a farvi allontanare, gentilmente silenzio. Prego consigliere Abbazzi. Noi siamo deputati. comunque a raccordare, e a mantenere una certa linearità agli, interno, agli interni degli enti che noi dovremmo in qualche mi misura sovraccontrollare. Applica la legge, dice, non so, il signore non lo conosco, dice applica la legge, siamo qui per applicare la legge. E quello che ho, de quello che ho detto, forse lei era, era distratto, ho detto un'altra cosa. Silenzio gentilmente, silenzio io faccio politica è diverso io faccio. guardi che io l'ho detto prima io faccio politica consigliere <ride> all'interno all all del centro anziani poi, poi dopo, dopo l'ho premesso, premesso all'inizio ho detto non entro nella cherelle del centro anziani ma una prova e non ne, non dico di non ne ratificare le dimissioni e di non surrogare ma una prova andata, andava fatta per un ravvicinamento dalle, dalle, tra le parti poi potevamo anche surrogare così come la pensa lei io non sono d'accordo perché mostrare i muscoli mostrare i muscoli all'interno di un ente non silenzio, serve a nulla no, non serve a nulla sua, se... eh, silenzio gentilmente silenzio no la faccio allontanare la faccio la faccio allontanare dall'aula se sta zitto può rimanere nell'aula grazie prego consigliere allora ripeto il problema non è la surroga o meno il, problema, il mio problema era semplicissimo l'ho detto nei consigli comunali precedenti una prova di riavvicinamento tra le parti andava fatta non c'è stata data questa possibilità, la commissione è stata eh, convocata come, eh, diversamente da come avevamo stabilito in quest'Aula. Adesso dire che va tutto bene per me, no. Per me, no. Poi eh, sì, applichiamo la legge, facciamo tutto quello che è, ma chi ce lo dice che questa è la legge? Chi ce lo dice? Perché ci sono stati fatti nuovi. I fatti nuovi sono semplicissimi, sono quelli del, del ritiro delle dimissioni. Adesso. Silenzio, silenzio, silenzio, silenzio. Ma, ma lei come si permette a dire... il consigliere, io ho il tetto in mano. Le date la parola al Consigliere a Il Consigliere rimanda... Silenzio, silenzio. Eh? Che, guardi che lei non è che sia assolutamente timorisce, ti io la dico con... come la penso, guardi, guardi che se io, dico, Abate, sì, se io dico, faccio un intervento all'interno dell'aula io non porto nello zaino nessuno perché è facile far finta e spallucce dentro l'aula ma anche nelle situazioni spinose bisogna prendere la parola e i passaggi vanno affrontati in quest'Aula a me è stata recapitata perché così come a tutti i consiglieri comunali è stata recapitata una missiva dove c'è il timbro adesso non ricordo la data, poi dopo gliela cerco e gliela do dove c'è il timbro protocollato dove c'è un ritiro di dimissioni non entro nei meriti Ripeto, in quest'Aula si era presa un impegno dalla convocazione di una commissione che non doveva essere limitata soltanto ai partecipanti e guarda caso, guarda caso, proprio la minoranza non è stata invitata e non era presente guarda caso, posso pensare male? E poi si chiede di applicare la legge la legge è anche quella di invitare tutti i partecipanti No. detto questo io dico una cosa semplicissima ho affrontato la discussione anche diventando il popolare ma io uscirò nel momento della votazione uscirò fuori dall'aula grazie consigliere eh, Abbate eh, consigliere Acquarelli a facoltà poi Marcucci consigliere Sala sì. Grazie Presidente, ma io l'intervento del consigliere Abbate non è che l'ho capito molto, lei è specifica che non vuole entrare nel merito, poi invece eh, mi sembra che pian piano eh, lei nel merito ci vuole entrare, noi abbiamo un regolamento e dobbiamo rispettare un regolamento. Allora, ci sono delle dimissioni, il regolamento dice che una volta che eh, qualcuno si dimette chiaramente non, non, è che ci può, non, non, è, non è che può tornare indietro e ci, e, ci, e ci si può ripensare. I problemi poi che sono successi all'interno del centro ci sono state delle denunce, ci sarà qualcun altro, qualcun altro che sta facendo le indagini o, o sta comunque valutando eh, le denunce di singoli, di, di alcuni di alcuni personaggi, di alcune persone che, si sono, eh, che, che hanno avuto questo tipo di problema eh, il discorso è un altro eh, sappiamo bene tutti, noi abbiamo fatto la commissione è vero il Presidente l'ha spostata però a me sembra che la minoranza è rappresentata perché eh, qualcuno di voi c'era adesso lei, lei come? sembra il consigliere Tantari c'era eh, allora, e allora, e, allora il se, allora, e allora il segretario di commissione evidentemente c'è qualche errore io la, la, la invito, a, la invito a, a rispondere ha fatto tutte le convocazioni? e me è a tutti quindi voglio dire, lei è un te, uno tecnologico su queste cose no? quindi è, sicuramente l'ha letta evidentemente gli faceva comodo gli faceva comodo non venire perché c'era anche il pubblico, c'era più di, di qualche persona, quindi eh, mi sembra che, eh, che, sia, che sia stato fatto tutto regolarmente. Poi che al, al, all'interno del centro anziani ci siano personaggi, determinati personaggi, che usano modi e manieri alquanto strani, lo sappiamo tutti, consigliere Abbate, perché lei. Era, è, vero, è vero che è venuto in ritardo ma è pur vero che ha assistito ad un... sì, sì no, no, c'era consigliere, cioè, lei è assistito a un comportamento alquanto anomalo proprio all'interno della, della seduta della commissione quindi è ora che la facciamo finita, perché? Perché questi personaggi si conoscono bene all'interno del centro e al di fuori del centro, del centro. hanno dei comportamenti anomali quindi questo... Questo ci permette di, eh, di, non, eh, me, di non andare a eh, scendere nel merito, nel merito della discussione stessa, quindi si sono rimessi, applichiamo il regolamento, il regolamento c'è, è stato votato forse sicuramente anche da lei, quindi procediamo con la surroga, grazie. Grazie al consigliere Acquarelli, il consigliere Marcucci ne ha facoltà. Grazie Presidente. Beh, io eh, la scorsa seduta ho chiesto anche proprio io il ritiro del punto per portarlo poi in discussione in commissione insieme a, a tutti quanti eh, gli iscritti del centro anziani gli iscritti sono venuti in gran numero perché la sala era piena e anch'io la pensavo come te Tonino io la pensavo uguale a te cioè noi non dovremmo essere quelli che dobbiamo giudicare eccetera eccetera però messi davanti all'evidenza di un regolamento dal quale non possiamo esimerci, dobbiamo soltanto prendere atto di quello che ci è stato chiesto, cioè delle dimissioni e dobbiamo dare la surroga. Questo è quanto dice il regolamento, il dirigente e l'assessore. Quindi non c'è altro da fare. Grazie. Grazie al consigliere Marcucci. Il consigliere Ludovici ne ha facoltà. Grazie Presidente. No, Consiglieri in aula, scusi Consigliere. Io, vado? io ricordo a tutto il Consiglio Comunale che noi già l'altra volta, in tiero regolamento, approvammo eh, quella delibera che ci permetteva di far sì che si svolgessero tutte le, le elezioni no? I, i tre mesi dopo, i quattro mesi dopo. Ma quello che è importante è che a questo Consiglio Comunale si era preso l'impegno di convocare, di convocare una commissione di convocare una commissione al, all'interno del centro anziani all'interno all del centro anziani se tu ti guardi ricordavasti due consigli comunali fa perché prendemmo tutti impegno che ci eh, eh, tutti quanti ci impegniamo che si dentro a quel centro ritornassero diciamo così i presupposti per andare avanti invece non mi sembra che sia così Allora, eh, Presidente, chiedi il numero legale. Prego, consigliere, ha finito, finito l'intervento? Consigliere, fa, fa ha finito l'intervento? Sì. Sì. Oh. Okay. sì. Consiglieri in aula. Allora. Il... allora. Consiglieri? Consiglieri in aula. Allora. allora. La, la parola al segretario comunale per la richiesta di numero legale chiedo gentilmente ai consiglieri di entrare in aula chiedo segretario Di Fiori Luca Giordani Massimiliano Presente. Iotti Riccardo presenti Iacoangeli Mauro Ho capito. Marcucci Franco ah, eh, Aspetti Marcucci Franco Franco Luca No, Ah sì. Acquarelli Fabrizio Presente Corso Francesco Paolo Presente Montesi Alberto Montesi stava qua Consigliere Montesi Montesi, assente volante policarco assente quartuccio alessandro presente abbate antonino assente ludovici stefano rossi assente. Assente. giancarlo assente Aspetta. Do, a, che, a che punto è arrivato abbate antonino avevamo fatto giordani mauro giordani mauro Ludovici Stefano assente ha chiesto il numero legale, ha eh, legale. Eh, Ludovici consigliere Ludovici in aula deve stare in aula perché aveva il numero legale consigliere presente presente Rossi Giancarlo assente Tantari Umberto Tantari Umberto assente Cristina Cabrado assente. Quanti sono? 9. Aluno. No, no, scusami. So eh devo dire entravo presente. 9. 9. 9 i consiglieri 9. Sì, è entrata, ha detto guarda, si è entrato. E che faccio? Oh, cancello. Oh, cancello. Ho oh, capito, entra. 9 i consiglieri presenti, 9 i consiglieri presenti andiamo avanti con i lavori. Entra, ho capito, entra, entra. allora uno quando entra in ritardo non va più palla. Oh, mentre fare l'appello. Andiamo avanti con i lavori, mettiamo se non ci sono interventi, mettiamo a votazione il punto allora non mettiamo allora è uscito ah. capito? io gli ho il numero gale? io mica mica nessuno mi chiede il numero reale io mica sto eh? Do la parola al consigliere Iotti. Considerato che è uscito il consigliere Ludovici, chiedo se la votazione è comunque valida visto che comunque siamo in otto. No, la, la, le, le, io non è che posso vedere se i consiglieri si allontanano o stanno, perché più volte durante la sede ci vanno pochissimi consiglieri in aula. L'unica cosa, visto che forse qualche consigliere, vista l'ora, eh, ha ritenuto forse eh, di mangiare uno spuntino una cosa, io a questo punto sospendo il Consiglio per dieci minuti. Dieci minuti. Alle 9.30 si rifà l'appello del, del Consiglio Comunale. Grazie. Ciao, ciao. Che che faccio?